Uomini e donne Gossip, Giorgio rivuole Gemma, la prova. Giorgio Manetti nostalgico vuole tornare con Gemma Galgani. Giorgio Manetti continua ad essere uno dei personaggi più noti e seguiti del trono over di Uomini e Donne talk show condotto da Maria De Filippi su Canale 5 in onda da lunedì a venerdì alle 14.45. Nelle ultime ore il cavaliere un po' nostalgico è tornato indietro nel tempo postando una foto in compagnia di Gemma Galgani sul suo profilo ufficiale Facebook. Nella foto ha aggiunto come di ricordi accompagnata da una faccina sorridente. I due sono stati fidanzati per molto tempo, regalando molte emozioni ai fan del talk show. La foto ha infatti conquistato moltissimi like e commenti. In molti continuano a sperare in una loro riconciliazione. Fino ad ora. Però, Manetti non è sembrato intenzionato a tornare insieme alla dama. Manetti ancora attratto da Gemma Galgani. Gemma Galgani è tornata moltissime volte a parlare della sua storia damore con il cavaliere. Da poco ha ammesso per l'ennesima volta di provare ancora dei forti sentimenti per Giorgio Manetti. Sarà forse per questo che ad oggi la dama non ha ancora trovato un nuovo compagno, nonostante abbia avuto nuove storie dopo il Cavaliere. Per il momento nessun ritorno di fiamma tra i due, anche se Manetti ha più volte ammesso di essere ancora attratto dal fascino e dall'eleganza della dama.